Eh, ma era aperto, prima, prima non c'era niente adesso ma no, ero dentro anche prima eh, adesso sei entrato apposta io sono caratteri carabinieri Io sto avvio nei carabinieri perchè? perchè non puoi entrare ma eh, vabbè, ti direi tu e' come vedere il tono ma non puoi trovare ma non mi interessa, devi collegare. hai aperto? A io... eh, scusi, però lei si deve so qualificare, so lei sta dicendo a uno so di togliersi di qua, ma lei lavora qui, è un responsabile, è il direttore Potre dei lavori, chi la è? Non ho niente ma solo di fare la stessa identica cosa a due metri più là, non mi pare, questa mi pare una semplice collocazione, quindi sì, per favore, io non io non, per favore, non, per favore per la potete fare lì due metri più là? cortesemente no perché due metri più in là viene fuori che qua era chiuso no. eh no, no, no, di ma cosa c'entra c'è niente quello, quello che dobbiamo dire era aperto eh, c'è già lo no, scavo stiamo facendo una denuncia hanno fatto lo scavo e adesso stanno aperto. mettendo le recinzioni questo, Quindi... questo non c'entra niente, niente. è un'area consegna... era... un consegnata è un'area no, consegnata E dov'è il cappello? è un'area no consegnata. però l'hanno strappato o lo riportando? riportato? l'hanno strappato mai lo siamo riportato? l'hanno strappato adesso stiamo mettendo le recinzioni stamattina c'era c'era gente con i cani Qui c'è la regola di raccordo con le due aree dialettiche. Chiamate, io vedete sempre. Allora là c'è la Digos Rovelli. Se gli devi dire qualcosa, Dicos, sta dove? arrivando. Sì, sì. Là. Allora, Arriva, là. Okay. No, adesso parliamo con la Digos. Ah, sta arrivando la Digos. aperto per tutti quei cani che potevano andare, loro invece sostengono che era chiuso. Io gli ho detto ma si era chiuso e io come ho fatto entrare? Adesso non ho fatto entrare. Comunque noi se siamo andati a fare una denuncia adesso, che che adesso perché qui era aperto, stavo aperto in cui i Mi sembra che noi ci casciamo, non siamo, non so, non so, non so. Adesso potremmo riposare. Se il signore esce, lo so. No, ma io esco perché me per lo dice lui, non perché me lo dice a di vero.